Già sto trasmettendo dal vivo allora un saluto a tutte e tutti voi e, cari amici speriamo mi sentiate bene questo programma lo volevo fare il 2 novembre direttamente appena saputa la e poi non ho avuto tempo e quindi ieri ho fatto ciao fatima hello fatima assalamu alaikum good night vi di dicevo questa no niente è che oggi volevo volevo fare un tributo a Volevo fare un tributo a Gigi Proietti che nacque all'anagrafe come Luigi Proietti. E dicevo, eh, mi sono riuscito a prendere questo. Scusate per i primi minuti, che forse cancellerò di questa live. Ma è venuto un castello. Allora è morto Gigi Proietti, purtroppo è morto il eh, stroncato da un infarto oggi avrebbe compiuto 80 anni è morto il 2 novembre e io avrei voluto fare un video il 2 novembre però eh, il, ieri il 3, ho fatto un radioprogramma sul mio secondo canale di youtube e sul mio canale di sprecher e quindi che possa po, posso dirvi gigi proietti è stato un attore che è stato molto importante per me accompagnato la mia infanzia la mia gioventù io soprattutto lo seguivo nella tele o quando trasmettevano qualche film di lui qualche suo film oppure eh, nei programmi nei varietà che ha condotto eh, ha condotto tanti varietà tanti programmi a premio Grazie per i tre like che ho ricevuto. Il video si vede di pessima qualità. Comunque che dire, era era un idolo. Eh, vediamo un po'. Gigi Proietti, il grande attore romano, è morto nel giorno del suo hotel. Vediamo un po'. Wikipedia. allora Gigi proietti all'anagrafe luigi proietti 2 roma 2 novembre 1940 e c'è bisogno di dirlo roma roma 2 novembre mil, eh, 2020 ammazza o oh, sempre il 2 novembre pensa eh, pensate è nato il 2 novembre è morto il 2 novembre solo manca che fosse stata la stessa ora e, e ha 80 anni e il 2 novembre è la festa dei morti quindi non so eh, adesso il suo primo anniversario si commemorerà la nascita la morte il giorno dei morti quindi anche la festa dei morti sarà la sua festa perché proprio non solo perché sarà morto ma anche perché sarà morto il 2 novembre sono quelle cose della vita eh, coincidenze non lo so però ecco la televisione per esempio poi è stato uno scrittore ha fatto di tutto Alla fine del 2013 proietti sordisce nella scrittura pubblicando un'autobiografia intitolata Tutto sommato Qualcosa Mi Ricordo: Vita privata e molte eh, morte, molto riservato sulla sua vita privata. Nel 1962 conosce un ex guida turistica svedese. Sagitta Alteri e non la lascia più senza mai sposarsi. Siamo antichi concubini, diceva scherzando. Dal 1967 convivono fino alla sua morte. Da lei ha avuto due figli, Susanna e Carlotta, anch'essi attrici, due figlie. Suo nipote Raffaele ha iniziato una carriera da doppiatore. Cioè il nipote si fa in due, si doppia. O quello è sdoppia. Non so. Ecco qua. E niente, faccio a quest'ora del pomeriggio questa live. La volevo fare in tributo a Gigi Proietti. E mi sono reso conto che innanzitutto dovevo mettermi questa cosa qua, e ci ho perso i primi minuti iniziali della live ma sono sicuro che quanti di voi vorranno vedere questa live fino in fondo avranno il fegato di farlo fegato fegato fegato scappolato e, e salteranno skipperanno la fase iniziale purtroppo io mi sono intestardito e quando mi intestardisco devo fare le cose fino in fondo e dicevo è stata una perdita poi perché oggigiorno morire a 80 anni insomma E non me l'aspettavo mica e mica sapevo che era malato va che non me lo vengono a dire a me se un attore famoso e malato non è che lo vengono a commentare sotto i miei video comunque per un chi eh, dovrei dovrei dovrei eh, vorrei vediamo un po già che ci sogno che ci sogno io sogno c'è un po di casino qua eh, vediamo un po mettiamo mettiamo innanzitutto vogliono voglio mettere vogliono voglio, voglio mettere la mia live in una... Ah, l'avrei potuto fare senza entrare nella pagina. Voglio mettere la mia live in una lista di riproduzione. Vediamo un po'... faccio le cose in casinete, mamma mia... tutto quanto il resto... ecco qua mettiamo anche la roba nel... vi faccio con partecipi anche se non posso condividere lo schermo, non lo so fare poi dal vivo o no, no Ecco, vi faccio comparticipi di tutto quello che faccio. Praticamente un grande casino. Ecco, e poi mettiamo nella lista di riproduzione Allora, favoriti eh, commentando le notizie, giustamente questa è una notizia via ecco, possiamo pure chiudere se non si chiude la finestra. allora dicevo questa è una è una è una live un po pazzarella è perché così fatta al volo senza essere programmata vabbè che di solito no, non le programmo mai ah, ah, ah poi non so siete in due a guardarmi ah, che bello ah, ecco eh, doppiamo questa pagina poi vi domanderete ma quando rinizi di nuovo a parlare come parlavi prima di cic Proietti? e eh, allora vediamo un po' community qua è eh, un po' lento il mio computer aiuto Ecco qua, non sto a scegliere adesso i tag, non li ho salvati. Perché uno diceva che qua, eh, ciao, mi abbandona questo computer. Ecco qua la trasmissione in vivo. Non ci capisco una mazza. Eh, scusate, eh. Madonna benedetta. Madonna San Gennaro, aiutami in coronata. Eh, aiutatemi voi. Già ho perso cinque minuti prima, adesso adesso che, che cavolo che casino sto facendo? Ah, madonna mia! Eh, vediamo video. Vabbè perché mi sono svegliato con un forte mal di testa, sarà quello? Triche. ecco qua ecco qua vediamo sotto che lista di riproduzione ho messo questo video due spettatori ecco qua adesso ci dovrebbe essere un momento e poi torno a voi allora vi dicevo io seguivo Gigi proietti eh, lo seguivo soprattutto quando faceva capella tele perché lui ha voluto portare il teatro è stato uno fra i primi che ha portato il teatro nella tele e quindi era fantastico perché io non andavo al teatro non potevo, ero piccolo i miei genitori non andavano al teatro negli anni 70 negli anni 80 ma, ma era fantastico vederlo vederlo nella tele e vedere tutto, tutte le sue battute silaranti anzi guardarle sentirle 2010 ecco, ecco qua dai dai gli faccio il tifo dai appiccica ecco incolla Perché perché faccio così? Perché forse sentivano altre notificazioni se io mi uniti e quindi forse qualche persona a qualche persona gli arriva adesso la notificazione che il mio video è in marcia, vediamo un po'. Comunque sono, sono contento di stare qua con voi a, a, cavole, a cavoleggiare, a fare que, questa taglie, si ceppa, e manna madonna, non so se c'è la connessione lenta. Beh, così, come dire, che cosa si può dire con questo? Cioè, eh, ecco qua, fino Mezz ora che sono dal vivo più o meno e quindi ah, ecco mi sono scordato di mettere la roba niente lo metto adesso poi domani domani vi voglio ricordare che ci sarà una mia premiere programmata domani vi aspetta eh, eh, eh, un qualche cosa che sarà meglio di questo una premier programmata quindi come dire andiamo un po a vedere gli ultimi commenti che ho avuto altri video gli ultimi commenti che ho avuto altri video eh, che sono stati Vabbè, poi mi salutano homeless, mi dice buongiorno. Buongiorno homeless. E qua la pagina di YouTube, nei commenti mi dice buongiorno perché è in bianco. Sta la dieta. Ah, qua Luca Magni Magnanensi, Luca Magnanensi, ciao, io sono stato in Ladakh, il Tibet indiano, dove è cronaca recente, ma nemmeno troppo pubblicizzata, che la Cina abbia iniziato un'opera di avanzata militare nella zona del lago Pangong, che è in parte in India e in parte in Cina. Zona oltre 4.300 metri di quota, storicamente contesa e militarizzata, ci sono stato in bicicletta nel 2018. C'è anche una, una regione, caro Luca Magnanenzi, che è molto interessante. Non so se ci sei stato perché ho visto che hai fatto un tour in bicicletta eh, appunto nel 2018. caro caro amico Luca Magnanensi questo è il Mustang o Mustang l'ultimo Tibet ora vedo che alcuni amici tra i quali Piero Verni e Claudio Cardelli sono stati tanto fortunati e come l'invidio da poter visitare il Mantang Mustang, dipende come si scrive. Una delle più autentiche gocce di Tibet, miracolosamente rimasto intatto a quasi mezzo secolo dalla caduta della grande patria. Questo libro dovrebbe essere degli anni 90, edito dalla Corbaccio. di stampare nel mese di aprile del 1994 quindi di anni non ne sono passati eh, eh, quasi 50 ma ormai quasi eh, 70 74 76 76 anni ormai ne sono passati dalla caduta del tibet in mano ai comunisti cinesi Vediamo, hola Marta Uribe, buenos días. Come sta? Come stanno tutti in famiglia? Spero bene. Spero che tutto le vaya bene. Cuidensi di de questa cosa che que sta viniendo, perché ancora non c'è la vacuna. Hablano di de primo de contagio, di seconda ola, di queste cose, però è tutto uno, è sempre lo stesso che anda circolando per lì. Non è es che que sono cose distintas che siano contagios distinti. Eh, hasta che non hai una vacuna, hasta che non hai un remedio una medicina, è tutto lo mismo. Beh, che dire allora, cari amiche ed amici, che ci sono molti conflitti con l'india eh, non solo con l'india e la cina e la cina è uno dei paesi che più più stanno invadendo eh, tutto il mondo commercialmente militarmente sono irrefrenabili poi vogliono di nuovo eh, riemergere a grande imperio mondiale questa volta mondiale perché di solito stavano chiusi su se stessi erano autarchici adesso invece vogliono attraverso la via della seta del commercio vogliono impadronirsi di ampie regioni del mondo sia fisicamente sia con l'influenza eh, economica e politica geopolitica che passa anche per il dominio delle aree eh, regionali il dominio economico e militare quindi come dire mh, questo se si somma l'espansione del mondo islamico. Per esempio la guerra tra Azeri e armeni appoggiata sostenuta e Spero che no Marta, certo, se pondrà más feo perché sta moltiplicando, si sta differenziando eh, virus tiene muchas Tiempo que encuentre una vacuna che non alcanzará che già avrà mucho sotro serotipos. Eh, eh, la mia connessione è instabile. La mia connessione è instabile. Oh, questa live ha avuto di tutto. Ha avuto di tutto. Questa live ha avuto di tutto. Eh, non mi riuscivo a mettere questa cosa qua perché si era annodata con un'altra, sempre quando le cordicelle si annodano fra di loro, poi non si sa come. Poi eh, la live si interrompe, non so quante volte come si vedrà, probabilmente dovrei andare all'editore di YouTube per dargli un taglio. Eh, riuscire... Avevo iniziato che volevo fare una live perché il 2 novembre è morto, proprio il giorno dei morti, eh, per, incresciosamente. Gigi Sabani al secolo. Luigi Sabani, eh, perdono, sbagliato pure il no. Sabani, è morto da un da pezzo ed è morto ai 60. No, è morto eh, Gigi proieti eh, al secolo. Luigi proietti è morto proprio il 2 novembre il giorno dei morti. È morto proprio il giorno in cui è nato. Allora io proprio il giorno 2 novembre volevo fare un video, ma non ho potuto. Ieri ho fatto un non so se dopo cena di notte, non mi ricordo. Ho fatto un radio podcast in Sprecher che poi ho salvato nel mio secondo canale di YouTube sprecher Radio Podcast of Santenchan. Comunque voglio dire adesso volevo al volo così aha, aha, aha, alle adesso sono le 16:20. Eh, e 20 fare un qualche cosa di leggerino ma rieccomi eccomi che faccio le live con il mio solito stile, cioè senza stile. I primi cinque minuti buttati al vento. E poi, per fortuna che c'è ogni tanto qualcuno che si aggancia e, e sente i miei vanneggiamenti, perché sono quelli. Con una vecchia webcamera, perché non, vo non voglio utilizzare il mio cellulare che è del 2014, e incredibilmente, mi sta durando bene. Questo Motorola Moto X seconda generazione c'è la polvere, perché io ultimamente meno lo uso meglio, re così dura di più almeno, credo, speriamo, perché io non posso comprarmene un altro. e Voi vi domanderete: ma con cosa ti filmi? Se la tua vecchia web camera, no, webcam. Perdono. Sì, la tua vecchia webcamera con la quale ti stai filmando. Fa schifo che è del 99 e se il, l, l, l, questa eh, filmatrice che del 2010 gli si è rotto per la seconda volta è flessibile quindi la posso usare soltanto con un cavo speciale eh, eh, connessa a un televisore filmava 720 x 480 ecco io mi filmo di solito i miei video che vedrete domani uno in premier filmo con questo nokia asha 302 per eh, anche guarda ultimamente perché ho trovato un conversore di questo non so in che formato fa l'audio questo nokia asha 302 del 2011 comunque io glielo regalai a mia madre eh, dicembre 2013 e fa un, un, degli, degli audio che sono buoni per non utilizzare l'applicazione di sprecher nel mio cellulare android registro la voce con questo e poi nel computer gli do eh, un formato e carico in sprecher dal computer quindi non live e poi dal computer da, dal stesso account di sprecher lo carico nel secondo canale di youtube che è speaker radio podcast of Saint -Ten chan ecco con queste cose io il nokia ascia nokia lo dice qua ascia non lo dice per nulla e qua dice ecco perché i video sono quadrati poi adesso non so che cosa starà starà mannaggia benedetto la starà filmando questa mia vecchia, vecchia camera che filma in 320 x 480 no 320 x 240 però che eh, attraverso Attraverso YouTube, non so se vengono dei video in 480 x 320, non una cosa del genere. Poi alla fine, adesso vediamo che formato gli sta dando. perché Io quando facevo ho fatto delle live, soltanto che mi si surriscaldava troppo il cellulare. Allora, quando facevo delle live con questo che filma in 2 megapixel la camera frontale. In full HD, i video. Uscivano in 720 7 adesso mi si è bloccato. Tutto cioè il computer il monitor nero. Non riesco a capire che cosa sta succedendo, proprio, una cosa scandalosa! Beh, niente, mi si è... pensare che io avevo fatto. Avevo ascoltato i consigli di Andrea Capelletti su come ampliare la memoria RAM. E a me mi ha rallentato il computer, devo dire sta cosa, non insomma, nonno, benedetto. E da quando ho fatto que questa cosa qua, vediamo. È più lento il computer, mica più veloce. Devo, devo rifare tutto. Devo togliere questo ampliamento ai dischi rigidi perché ci avrò i dischi rigidi lenti. E non so, si ricaricano le pagine, si perde. È incredibile, è incredibile. Mamma mia. Allora, vabbè io non riesco neanche a vedere la pagina web dal computer eh, del mio video è incredibile per fortuna per fortuna che che avevo agilizzato le memorie come diceva andrea cappelletti ma si vede che il mio computer questa cosa qua o non la soffre oppure è troppo vecchio eh, mettiamo Marta Uribe, i rumori sono che volremo a preparare. Que que prepararnos con alimentos? Se va a poner muy feo, entonces, e se va a poner muy, muy contagioso e muy viral. Todo questo asunto del COVID-19. Espero che no, perché si no, se va a volvere en la española. Che eh, azotò il eh, mondo desde el 18 al 20, o si no, se va a volver eh, come algo algo che tomò muchas muertes en el medioevo. Eh, la peste negra, esperemos che no. Qua ci sono delle icone, ma io non mi, è, non mi azzardo a toccarle perché poi si sospende la live. Comunque, com'è lento a caricare pagine? Madonna Benedettola! Ah, ai ai ai ai ai! E niente, qua eh, fare le live è tutto un rischio. Hi, ah, ah, stay alive, stay alive, ah, ah, ah, stay alive. alive. Da, da, da, da, da, da, da. Um. Eh sì, hai capito eh... qua c'è una pagina che non si ecco che adesso si carica meno male si carica quindi mi raccomando come ci ha detto adesso in chat la nostra amica marta uribe o voi gente di poca fede preparatevi voi che contestate le scelte del governo italiano sappiate che in nord america stanno dicendo che bisogna prepararsi al peggio preparate scorte d'acqua e di cibo perché dovremmo rimanere varati in casa per mesi infatti la spagnola dura stabile, poi gente di poca fede ogni tanto mi appare la striscia la tua con instabile preparatevi fate, fate scorte di cibo come vedrete nella chat la mia amica marta uribe dice che potrà durare mesi e io dico la spagnola è durata due anni la peste bubonica che è stata molto mi più micidiale non so quanti anni è durata ma eh, nel corto tempo che è durata eh, la, la spagnola ha decimato la popolazione eh, europea ma non so se la metà della popolazione europea è morta per la peste bubonica la metà la metà quindi se questo dura ancora di più per le complicazioni la mancanza ciao legno gamer come va eh, ero iniziato a parlare di gigi proietti eh, di come mi, mi dispiace la sua dipartita, e poi adesso invece mi ritrovo a parlare ho parlato del mustang della dac e eh, delle delle conflitti che la Cina ha nei, nei confini dell'India e dell'Himalaya. Adesso dicevo che la nostra amica Marta Uribe dice che i rumori stanno di, dei rumori, stanno dicendo che dobbiamo ritornare a prepararci eh, con cibo perché questa pandemia potrà durare molto di più. Sì, anche a me dispiace molto. Ieri ho fatto un radioprogramma nel mio secondo canale, eh, sprecher eh, radio podcast of Santenchan e io che non riesco a scrivere qua con la tastiera per virtuale perché quella fisica mi funziona poco del cellulare, e, e infatti, sono riuscito a stenti a scrivere nel eh, in community a pubblicare questo video, così, magari anche altri ricevevano la notificazione, perché le YouTube sta messo male con le notificazioni. Sono passato per farti un saluto e auguri un buon pomeriggio. Buon pomeriggio legno gamer. Ci rivedremo da Giuseppe Flaco montefiore e quindi volevo, non farti mancare un. Un saluto qua. Ecco, allora, ieri ho fatto un radioprogramma in spreaker che ho condiviso anche nel mio secondo canale di YouTube. Ma oggi che avevo del tempo libero, ho detto: visto che ho come sette premier programmate cioè eh, devono uscire già una scadenza programmata non mi andava di fare un altro video e caricarlo come preghi mi era e programmarlo addirittura ho caricato gli auguri di natale e allora ho detto voglio fare una live al volo senza prepararla perché di solito le faccio così le live al volo e senza prepararle e quindi parlando un po' di tutto soltanto che ci ho avuto diversi inconvenienti tecnici. Prima di tutto mi è caduta una cortina, e poi è successo che mi si hanno dato questo intorno a un'altra cordicella. E poi niente parlo così a Zonzo, vedo che avete fatto amicizia. Vedo che a se un nuovo amico, Marta, e sto felice. Sono felice, Legno Gamer, che hai trovato un'altra amica grazie a questa live. È servita a qualcosa? Questa live ha promosso l'incontro di due persone, quindi sono tanto, tanto contento che almeno sia servita a qualcosa. D'altra parte, da 45 minuti che sto nell'aria, almeno due persone si sono... Si sono potute conoscere ecco non so quante persone abbiano seguito questa live. A ah, ah, ah. stai a live, stai a live, a ah, ah, ah, ah. stai a live, a ah. mi fa ricordare altro che i bg's. Mi fa ricordare Giorgio bracardi quando suonava il pianoforte. Oh. E poi si calmava troppo forte giorgio Braccardi troppo forte troppo forte il mio computer volevo passare un'altra web a leggere qualcosa e invece si blocca non so perché eh, io ho accelerato la memoria come diceva di fare andrea cappelletti ma, ma invece si direbbe che il mio computer è più lento di prima, non so, non so perché. Non so. Si vede che con le, le live è durato poco, è pazzesco, è un incubo. È incredibile! Devo chiudere sempre delle pagine qua nel browser, ne ho appena 5, ma insomma e così. Comunque sono contento che. Beh, vabbè, adesso vi lascio. devo lasciare vediamo un po' grazie mille buon pomeriggio grazie a te legno gamer e se vuoi invita qualcuno a questa live ma non so se finirla adesso o no vado un po' a vedere se ho cose da fare o no no e eh, non ho ancora niente da fare per quello che magari 12 minuti in più o 22 minuti in più ah, stamattina mi sono svegliato con un mal di testa della madonna questa parte qua mi pulsa mi pulsa allora infatti ho fatto un po uno sforzo per fare questa diretta perché mi dicevo mm. è da molto che non faccio una diretta Stavo riflettendo come sempre faccio ultimamente perché mi è un po' passato l'entusiasmo di quando facevo i miei primi video. Stavo riflettendo che strano che, che non si, che non si ascolta l'audio si vede che è basso. Ciao il parlante accesi e eh... Qua schiaccio qualcosa ah, si vede che che basso l'audio ah, ecco per quello che non c'era non c'era interferenza parlanti io ho visto che è difficile eh, non dico avere economicamente parlando successo ma è proprio difficile È proprio difficile eh, avere molte visualizzazioni. Per molte visualizzazioni intendo 30.000 o 3.000. Io in alcuni miei video ho raggiunto in anni 3.000, 5.000 visualizzazioni, 10.000 visualizzazioni, ma non in tutti. Quindi significa che le persone vanno a scegliere i video a seconda di quello che trovano nelle loro ricerche non è che eh, io sto fra quelli che sono più visti quindi non vengono a vedere direttamente i miei video ma li trovano nei, nei video consigliati nelle coincidenze nei, nei ricerche loro sono so perché c'è un pezzo di scotch qua. Né. mi distrago sempre con, con qualsiasi cosa allora mi sono un po demoraleggiato perché ho detto ma continuare così per fare dei video per fare dei video che saranno visti 100 200 volte 400 volte ma andare avanti così, insomma, mi, de, mi, mi demoralizza, mi demorde. Eh, sento che poi qua qualcuno mi, mi ha risposto. Giulia. Ebbene, quante, quante cose, quanti casini non si aprono perché volevo mettere la pagina del video che ho visto del... Ecco qua arriva del video che ho visto del molto di un posto molto bello di un mio amico che è andato a fare un'escursione in bicicletta dura 39 minuti himalaya cycling the highest roads in the world ladak quindi che io vi scrivo guardatevi questo video e poi faccio voglio fare amministratore aggregare moderatore della chat marta uribe io ho cancellato tutti gli amministratori te, le, le, le, i moderatori della chat legno gamer e anche fatima kitchen non so perché adesso sono tutti i moderatori poi siete in quattro e mi fa piacere mi fa un immenso piacere e che dire non so se siete in chat fatemi delle domande io volentieri vi rispondo if uh, do you want please read me on the chat some question I will happy to answer to you non c'è problema per quanto riguarda le cioè avrei potuto realizzare un altro video e farlo uscire come premier ma voglio dire l'immediatezza di una live è più importante di, di stare sempre programmando programmare io ve lo consiglio se volete, se volete essere preventivati, cioè voi non sapete, eh, questa settimana, per esempio, potete fare tanti video uno al giorno, però è sconsigliabile, a meno che non abbiate un grande pubblico, fare un video al giorno perché poi non, non li guarda più nessuno, c'è inflazione, e non è che alla gente gli arrivano in una settimana 10 notificazioni di video, e può stare sempre guardando solo i, i tuoi video invece se ne programmi una una premiere io metto in premier perché così parte anche la chat ma voi potete fare anche un video preprogrammato quindi che non esce come premier succede che lo programmate un determinato giorno della settimana per esempio tutti i lunedì e avete fatto in una sola settimana dieci video allora per dieci settimane uscirà tutti i lunedì quel video o quella premiere Magari su un unico argomento, se poi nel frattempo eh, esce una novità, un argomento che è di attualità che può fare tendenza, voi eh, avete sei giorni di tempo per caricare altri video in Premier, video programmati, o addirittura uscire dal vivo o caricarli al momento. Decidete voi, potete caricare una Premier al momento oppure potete dire tutti i lunedì programma una premiere poi se voglio eh, vedrò magari ciò dieci settimane programmate tutti i lunedì da qui a, a dieci settimane ma magari vedo che a scalare posso mettere un video nel giovedì a metà settimana e poi magari di un'altra settimana avete un altro video su un altro argomento il venerdì o il sabato in modo che voi potete fare delle eccezioni e una settimana usciranno due video non uno magari in orari differenti di solito programmate alle 8 di sera e quando mettete addizionate un altro video quella settimana lo fate uscire alle 8 del mattino se avete un pubblico internazionale qualcuno lo guarda la mattina qualcuno lo guarderà il resto della settimana e poi fate così quando andate aggiungendo video a, a, alle settimane che già ne hanno uno programmato non è che la aggiungete tutti in una settimana se non ma andate a, a, aggiungendo a quelle settimane che ne hanno solo uno di video poi potrete programmare fare al momento una live come questa qua che non è programmata eh, intenzionalmente che vi, spa, eh, vi, vi, vi, vi scappa vi scappa la live e magari però ecco io stavo pensando come come sia come sia difficile avere successo coi video perché in definitiva in definitiva eh, capito eh, è quello il problema che magari oltre le 800 visualizzazioni subito non si va e quello demoralizza demorde un po comunque sono contento che adesso voi siete in, in tre che è sempre meglio di niente e niente stavo pensando che se voi non aumentate e io io taglio questa live perché non è una minaccia chiaramente perché ho fatto già un'ora allora ricordiamo ancora una volta il nostro caro amico che tanta compagnia ci ha fatto durante la sua vita Gigi Proietti e, e che ha accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza e la mia gioventù con i suoi programmi televisivi. Che ciò per cui stiamo qua, questa live volevo farla il 2 novembre, che poi non sapevo che lui fosse nato. Il 2 novembre, ed è la stessa data nella quale lui è morto e della la festa dei morti la morsena grattata ma già il 2 novembre prossimo si commemorerà il primo anniversario della sua morte anche del suo nome del, del suo della sua nascita perché è nato il 2 novembre e anche il, cioè, come uno dei festeggiati perché la festa dei morti è il 2 novembre di tutti i morti quindi sarà anche la festa sua e lui è venuto a mancare a morire giusto il giorno della festa dei morti cioè non poteva essere una coincidenza più grande nato e morto nella festa dei morti ha chiuso un ciclo morendo proprio con estrema precisione ed è proprio morto il giorno del suo compleanno il suo compleanno è proprio il giorno della eh, della sua morte è nato perché è nato il giorno in cui è morto e quindi proprio il giorno che stava per festeggiare mi sembra che non è arrivato il festeggiamento adesso non so se sarà nato alle 8 di sera o alle 8 del mattino e non so a che ora sia morto però vediamo qua che ci dovrebbe essere scritto era ricoverato in gravi condizioni da 15 giorni per problemi cardiaci giù lui era già ammalato da anni al cuore però due giorni fa è morto sì perché adesso è 4 luto cittadino a roma per i funerali di gigi proietti vabbè e adesso vi lascio perché siete in tre? Siete tanti perché di solito più di 10 persone, forse ci sta quattro allegria, siete in quattro. Che bello! Lasciate un commento nella chat per farmi capire chi siete, perché siete in quattro e non chatate chattate. Please write on my chat uh, the four person that follow me now. Write on my chat io lo so c'è solo tre like e lo so che ci sono delle persone che mi guardano forse ci sarà costantino ru e non intervengono perché stanno col cellulare vabbè fa niente io volevo interagire con con la chat non era, era quella la ragione per la quale stavo facendo questa live anche per parlare della triste dipartita di Gigi proietti per trovare un argomento col quale confrontarci eh, però eh, vedo con rammarico che nessuno scrive nulla nella chat addirittura due persone hanno fatto amicizia tra loro un mio amico legno gamer e marta uribe che è una mia amica anche però al di fuori di quello, per esempio, è venuta Fatima Kicen a salutarmi, ma al di fuori di quello non so che promedio di persone, perché il numero di persone che intervengono sale, scende, sale, scende, come la marea. Sando can, sando can, sale, scende la marea e gli viene la diarrea. E cinque persone, allegria, cinque persone. Oh, vuoi vedere che adesso vengono 30 persone giusto quando devo chiudere la live? No, una è entrata in live e se n'è andata. Volevo mettere gli hashtag, volevo mettere. Volevo mettere gli hashtag, volevo mettere. Vuoi mettere che se adesso... No, siamo in quattro, come siamo in quattro voglio vuoi mettere che se adesso metto gli hashtag eh, se adesso metto gli hashtag la gente mi segue di più poi c'è un sacco di persone che discutono eh, gli hashtag servono gli hashtag non servono E il resto è mancia. Qua avevo messo già dei metadati. E vediamo. Si può mettere la roba Ecco qua mi raccomando vediamo quanti quattro persone quattro persone ma perché no, non scrivete nel non scrivete nella chat io mi domando ma quattro persone che, che mi seguono senza intervenire Vedono, ascoltano tutto, poi tre persone, quattro persone, tre persone, quattro persone, tre persone, quattro persone già sono un'ora e otto minuti. Bla bla bla, bla bla bla. E, e facciamo la miniatura del video. Dai, visto che ci stiamo, cambiare, perché mi va di fare dal da vivo le cose. Poi, poi chiudo il computer perché questo pomeriggio anzi questa sera ci sarà la live di costantino no eh, oggi tocca flaco montefiore e come giuseppe flaco montefiore ecco io lo sapevo che per fare la miniatura ci si mette un casino Guarda, fa sempre un bordello questo computer poi c'è un programma per fare il, il boost della memoria facciamo l'edizione non l'anteprima della foto perché voglio mettere in miniatura gigi proietti e eh, c'è strano solo che io gli metto un quadretto un quadretto alla foto per più piccolo vedere più piccola facciamo 1400 per 800. poi andiamo a inizio scegliere tutto la metto nel centro Proprio faccio un porta ritratto, carino, carino, eh, prendo bordo. faccio una bella cornice nera ecco poi scegliamo tutto di nuovo mettiamo un po di rosso sopra e poi ci vorrei fare eh, una fascia nera ma non so come fare una fascia nera in diagonale eh, Ecco, facciamo così. Vi faccio una fascia Ecco, ho fatto ah, e le dimensioni, le dimensioni tre volte di più. Vediamo, saliamo. Si mette da parte. Beh, adesso mi, quanti sei, saremmo? Non so. siamo in due, siamo solo noi. Siamo in due, io e te, io e tu che mi stai seguendo da questa parte. Adesso va bene. E sono le 17 sono stanco ho fatto un'ora 13 minuti 44 quindi un'ora e 14 minuti adesso vi lascio tanti saluti poi mi, vi metterò dei video consigliati quando youtube me lo consentirà e adesso se mi consentite voi vi lascio grazie per avermi seguito in questa chat che è stata un disastro hanno partecipato in pochi perché io volevo parlare con la gente poi sono successi degli incidenti di percorso e comunque, se volete rivedere questa chat, mettetegli eh, l'avviamento rapido, cioè saltate un po' le, le parti che non saranno interessanti e poi ho programmato molte premiere. Allora vi lascio, perché altrimenti viene viene tutto inutile. Diciamo ciao ciao ciao. Ah, c'è un'altra persona in più no c'era una persona appena entrata e uscita ciao anche perché mi sono stancato ciao un'ora un'ora e un quarto